Rieccoci in diretta qui dagli studi di Rete7, nuovo appuntamento con buongiorno dottore e naturalmente facciamo il benvenuto, il ben ritrovato all'odontoiatria, dottoressa Giorgia Carpegna qui con noi nei nostri studi, buongiorno dottoressa. Buongiorno, ben trovati, grazie di avermi qua con voi. Bruxismo, usura dei denti, il tema del giorno che avremo modo di approfondire e ampliare nel corso della nostra diretta 45 minuti assieme e, e vi invitiamo naturalmente a intervenire numerosi telefonando o mandandoci messaggi allora la regia vi propone come sempre i nostri contatti numero di telefono per eh, telefonare in diretta e parlare con la dottoressa Carpegna 011 0600 774 per sms whatsapp 348 80 40 254 vi invitiamo sempre quando telefonate a tenere l'audio del televisore completamente abbassato a zero. Quando parlate al telefono togliete l'audio dal televisore. Altri consigli? Possibilmente evitare il viva voce e non fare più di un intervento telefonata o messaggio per puntata. Detto questo, ribongiorno dottoressa. Allora, eh, in questo look è estivo perché ha cominciato a far caldo, diciamo, tanto in questi giorni, Un'estate eh, che si sta avvicinando, magari avremo modo anche di parlarne nelle prossime puntate da un punto di vista odontoiatrico, ecco, come facciamo del resto con tanti nostri specialisti. Intanto però parliamo di eh, bruxismo e usura dei denti. Allora, bruxismo vuol dire di grignare, comunemente parlando, ed è un tema peraltro molto di attualità perché eh, alcuni dati riporterebbero il fatto che è un fenomeno aumentato in questo periodo di pandemia. E allora, raccontiamo. Assolutamente, è un fenomeno che eh, possiamo quasi definire un pochettino la malattia dentale del XX secolo, in quanto lo stress che soprattutto a seguito di quello che è stata la, la pandemia e il dover rimanere bloccati in casa ha portato, eh, ha trovato uno sfogo a livello dei, dei muscoli masticatori e quindi eh, di conseguenza sui denti. Come giustamente eh, diceva la. la È così, quindi, fruscia, di i capelli. capelli sul microfono. Okay, Come, grazie, giust previ. Come giustamente dicevamo, il brux con bruxismo si intende sia lo strofinare i denti tra di loro, quindi arcata superiore con l'arcata inferiore, che eh, serrare i denti, quindi stringere eh, fortemente la mascella con la mandibola. E entrambi questi fenomeni possono portare quindi a uno stress a livello muscolare per dato da delle contrazioni eccessive che possono arrivare fino a un blocco del, dell'articolazione quindi un'incapacità poi di aprire la, la bocca che ha un'usura delle superfici dei denti che eh, nel tempo possono quindi consumarsi, ridursi di dimensioni o eh, addirittura rompersi. Sì, infatti a seguito dei, subito dopo i primi mesi della, da, dopo la pandemia, il numero di pazienti arrivato in studio con eh, denti che si sono fratturati dal nulla, senza avere carie, senza avere altre otturazioni, eh, sta aumentando notevolmente. Allora eh, approfondiamo un po' l'argomento. Eh, intanto due tipi diversi di bruxismo che però entrambi credo facciano molto male ai denti un po' in ugual misura. Sì, insomma. assolutamente. Nel senso che sì. il bruxismo singolo, quindi lo strofinare sì. i denti, porta più a quello che è un'usura del dente, invece il serramento, quello che dicevamo quindi di una contrazione muscolare, porta a un affaticamento nella zona eh, eh, dell'articolazione, quindi guance fino a del... Eh, dei dolori acuti a livello del, dell'orecchio, del timpano, eh, che può portare appunto al blocco poi dell'articolazione, quindi poi un'impossibilità, un'incapacità a mangiare, a masticare e la necessità di intervenire immediatamente poi per poter risollevare e ridare una rilassatezza al, al muscolo. Ecco, se non sbaglio c'è un grosso problema eh, notturno legato al bruxismo, mentre uno dorme e quindi è incosciente. Una volta sì, allora sì, generalmente è più eh, notturno in quanto uno non ha la consapevolezza del movimento. Durante il giorno fortunatamente ci accorgiamo maggiormente se stiamo stringendo i denti o se abbiamo un affaticamento a livello dell'articolazione dell perché sentiamo il, il male. Se invece... Ehm, invece durante la notte ovviamente ce ne accorgiamo poi al mattino in cui ci svegliamo affaticati e doloranti uh, tuttavia è vero che uh, proprio per l'aumento dello stress uh, del, degli, ultimi, degli ultimi due anni è un fenomeno che sta aumentando anche uh, di giorno durante i periodi di concentrazione quindi per gli studenti durante il momento di studio o durante le lezioni mentre per uh, gli adulti o comunque uh, la, la, i lavoratori anche durante la, le fasi le, gli orari lavorativi quindi magari chi lavora tanto al computer o um, chi si trova a dover interagire magari o a studiare o a dover um, scrivere molto e quindi sì uh, nei momenti di un pochettino di sovrapensiero in cui uno è concentrato a fare altro uh, si può ritrovare nuovamente ad avere un un digrignamento oppure un serramento, assolutamente. Allora intanto ecco la regia ci fa vedere insomma quello che accade in questi casi. Eh, prima ha proposto una schermata interessante che diceva di evitare i chewing gum, che dovrebbe essere il contrario, cioè uno mastica qualcosa e quindi noi denti eh. in realtà... In realtà non porta una Allora, in generale, masticare i chewing gum uh, può non è la soluzione in, uh, in realtà nessun in nessun caso: nel senso che viene sempre consigliato di non masticare mai un chewing gum per più di un paio di, di minuti nel momento in cui vengono utilizzati, proprio per evitare un affaticamento, perché comunque nel momento in cui noi mastichiamo qualcosa di uh, duro, che è vero che poi nel frattempo masticandolo diventa morbido, però è un movimento continuo, eh, andiamo a dare uno stress e quindi è come quando uno in palestra fa lo stesso esercizio eh, ripetutamente in serie e crea un'ipertrofia muscolare, quindi il muscolo si gonfia, si affatica e dopodiché può portare un irrigidimento dello muscolo stesso. 011-06-00774 per le vostre telefonate in diretta, 348-80-4254 per i vostri sms e whatsapp. Allora sì, a proposito di quanto è diffuso, più di un italiano su tre sì. ha problemi di bruxismo, quindi Vabbè. parliamo proprio... E soprattutto mentre una volta era una, una patologia comunque che si verificava principalmente dopo una, una certa età e quindi si attribuiva anche un pochettino proprio all'età stessa questa usura dentale, oggi la vediamo sempre più spesso troppo anche nel, nei, pazienti, nei pazienti giovani. Si inizia a identificare in, in, all'inizio solo con uh, un dolore muscolare, mentre andando avanti nel tempo vediamo proprio si chiamano faccette di usura sulle superfici dei denti con cui mastichiamo, quindi i premolari o i molari, uh, oppure delle lesioni a livello del, uh, del colletto che uh, risultano un pochettino scavate e quindi uh, sono un segno di una, un cedimento. Del, del dente sotto lo stress del, del carico masticatorio. Allora sì, intanto c'è arrivato un messaggio, lo andiamo a leggere, al 348 80 40 254. Opalesense si può fare trattamento da casa? Grazie. Allora Lopalescence è un, uh, un marchio, un brand che si occupa di sbiancamenti dentali, uh, esistono dei trattamenti domiciliari attraverso delle mascherine personalizzate che vengono abbinate a un gel uh, a diverse percentuali in base alla necessità del, del paziente e uh, può essere eseguito a casa, giornalmente il trattamento dura dai 10 ai 14 giorni, deve, devono essere eseguiti a metà trattamento dei controlli per verificare eventuale sensibilità da parte del paziente e poi a distanza di 14 giorni per valutare se proseguire o meno il, il trattamento. Quello che ci propone la, la regia è esattamente il, il kit uh, professionale di cui, di cui stavamo parlando, generalmente abbinato a un dentifricio che aiuta a mantenere l'effetto sbiancante di, di questo gel, esatto. Allora, mh, quali sono i vari gradi di usura dentale dovuti a fenomeni di bruxismo? Allora, si parte ovviamente, come dicevamo, da un uh, grado più lieve in cui eh, abbiamo un'usura solo del, dello smalto fino ad arrivare a uh, livelli più avanzati in cui si ha una sensibilità dentale in quanto la superficie di, di dente consumato uh, raggiunge il, il nervo interno, tant'è che a volte bisogna arrivare alla devitalizzazione del dente sterile cioè, la rimozione del, del nervo dal, dall'interno del dente per ridurre quello che è il dolore del, del paziente. Um, questo per quanto riguarda i denti posteriori, per quanto riguarda invece i denti anteriori generalmente il, il nervo all'interno si protegge un pochettino di più quindi eh, risulta poi un po' più calcificato quindi un po' meno sensibile ma eh, i denti si consumano quasi ad arrivare eh, alla, alla radice e quindi risulteranno molto più corti infatti il paziente, come vediamo per esempio una delle immagini che ci offre la, la regia queste sono delle faccette d'usura delle superfici con cui, con cui mastichiamo e il dente normalmente non è così scavato, sulla, sulla superficie non ha quella zona più gialla all'interno, eh, ma risulta più, più lineare. Il, come dicevo, il, solitamente il paziente arriva in, in studio eh, o proprio perché ha dolore e sensibilità oppure perché vede esteticamente il dente più corto nella zona frontale. Quando arriva uh, per questi motivi, solitamente l'intervento risulta poi essere un pochettino più uh, importante rispetto al solo, solo byte che, che viene associato negli stati iniziali di, uh, di bruxismo, in quanto è necessario per ristabilire una buona salute del, della bocca, anche ricostruire i singoli, i singoli elementi, che fortunatamente una volta uh, si veniva eseguito solo andando a fare quei circolari, quindi quei ponti molto grandi in, um, in, uh, in ceramica o tramite estrazioni dentali, ad oggi fortunatamente le nuove tecniche digitali ci permettono di poter intervenire con tecniche assolutamente più conservative, quindi in cui il dente non viene quasi totalmente toccato e eh, spesso anche senza dover eseguire anestesia, quindi molto più piacevole da parte di vista del paziente. I progressi odontoiatrici, ehm, tornando al passaggio prima. Cioè, per non arrivare, o prima di arrivare uh -huh. a questo punto, anche abbastanza pesante, eh, da che si capisce che c'è un problema di bruxismo? Ricordiamo ancora che cosa si fa. Allora, nel primo passaggio, nel momento in cui ci accorgiamo di svegliarci al mattino con un dolore a livello articolare, un affaticamento muscolare, la prima cosa che eh, possiamo andare a, a eseguire è, il, è un bite quindi una mascherina trasparente che può avere uno spessore variabile in base alla necessità del paziente e questo viene valutato generalmente dall'ognatologo che è un esperto in articolazione temporomandibolare in problemi di bruxismo, eh, viene creata questa, questa mascherina da portare o eh, durante la notte o nei momenti di cui parlavamo prima, quindi durante lo studio, durante il lavoro, che eh, pone uno spessore tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore impedendo quindi un serramento e una stretta, uno sfregamento tra eh, le superfici. Generalmente, questo spessore porta la mandibola in una posizione che è chiamata posizione di riposo, in cui i muscoli hanno una difficoltà maggiore a contrarsi e quindi di conseguenza si, eh, sono più rilassati e, di, e, e impediscono il, lo strofinio del, del dente, quindi, poi di, di usurarsi. È possibile? Portare dei bite simili di giorno? Sì, assolutamente. Ovvio che più il bite è spesso, eh, maggiore sarà l'ingombro in bocca e quindi ci potrebbero essere delle difficoltà eh, nella, nel parlare. Quello può, può succedere. Ma eh, poiché il, sia il serramento che il, brux il bruxismo avvengono generalmente nelle fasi in cui una persona è maggiormente concentrata, eh, si presuppone che eh, non siano fasi in cui uno abbia, debba avere una grande eloquenza o comunque debba parlare particolarmente. Questo è un byte per esempio, che eh, una placca di Michigan per l'esattezza, eh, che ci ha proposto la, la regia. È così. Eh, sì abbiamo visto questi a proposito dei termini inglesi poi ne citeremo qualcun altro 011 06 00774 per le vostre telefonate 348 80 40 254 per i vostri sms o eh, whatsapp eh, Che cosa sono i colpi d'ascia? Allora i colpi d'ascia sono le lesioni cervicali eh, che si, si possono formare a livello del, del colletto quindi come fossero degli avvallamenti che, che ci segnalano una, un affaticamento del dente, praticamente il, il, i nostri denti nel momento in cui ogni qualvolta in cui andiamo a masticare o eh, in cui eh, stringiamo i denti subiscono un, uno stress, così come se noi prendessimo uno stuzzicadenti e iniziassimo a piegarlo pian pianino, vedremmo che eh, a forza di eh, fletterlo, qualche, qualche scheggia... Di, di legno eh, si staccherebbe prima di, prima di rompersi completamente. Queste schegge che si staccano dallo stuzzicadente sottoposto a flessione, eh, la stessa cosa avviene a livello dentale, quindi il dente sottoposto al, al carico masticatorio e agli stress dovuti al bruxismo inizia leggermente a, a, a piegarsi e perde sostanza, quindi perde smalto, perde dentina e si formano eh, queste, questi colpi d'ascia che tecnicamente sono chiamate abfraction uh, che ci proponeva prima la regia in un'immagine a livello del, del colletto si possono recuperare e trattare assolutamente um, anche perché se particolarmente profonde possono dare sensibilità dentinale perché anche in questo caso ci avviciniamo a livello della polpa e quindi del, del nervo e il trattamento prevede eh, due fasi in base all'estensione e l'entità della, della zona scavata. Si va prima a ricostruire la forma corretta di quella che era la corona dentale andando ad aggiungere del eh, materiale, della resina composita generalmente e che viene incollata sul dente rinforzandolo nuovamente e se abbiamo abbinato a questa fraction anche un abbassamento del livello della gengiva si può fare un intervento chirurgico di riposizionamento in cui la, la gengiva viene riposizionata al livello corretto della, della corona e della radice. A proposito di interventi chirurgici, chirurgici scusi, ehm, si può tornare, cioè quando si interviene sul dente usurato mm -hmm. e consumato, al giorno d'oggi si riesce quasi diciamo, a tornare come era prima? Assolutamente, no, si riesce a tornare completamente, completamente a, come come era, prima. a come era la forma iniziale. Ovviamente nel momento in cui eh, si verifica questa situazione si deve intervenire su tutti i denti, non solo su un dente solo. Allora sì, ci è arrivato un messaggio, lo andiamo a leggere. Il bite mi darà fastidio, mi farà male, si vede molto, massimo da pianezza. Dipende, eh, potremmo dallo. dire. Esatto, allora, Il fastidio generalmente no perché porta un sollievo, ovvio come tutte le, le novità eh, ha bisogno di una, di una curva di assestamento e eh, per il, alcuni pazienti hanno necessità di un pochino più tempo per abituarsi al nuovo spessore. La maggior parte dei pazienti eh, patologici che quindi ha questa problematica trova subito sollievo, tuttavia consiglio sempre, le, soprattutto per chi lo vuole portare anche di giorno, di iniziare a portarlo un paio per abituarsi alla sensazione, all'ingombro presente in, in bocca e poi eh, portarlo tutta, tutta la notte successivamente. Anche per quanto riguarda chi lo deve, vuole portare durante il giorno, se si ritrova, come ci dicevamo prima, a dover parlare molto e abituarsi, un suggerimento che do eh, spesso, è quello di leggere a voce alta in modo da abituare la lingua, le guance, alla presenza del, dello spessore del bite e quindi poi eh, trovarsi meno impacciato nel parlare col, col pubblico. Che fastidi eh, di solito dà il bite e come si può avviare? Allora, i fastidi che può per dare principalmente possono essere un aumento della salivazione che eh, passa con, ehm, con l'abitudine. Uh, può essere che uh, un bite inizialmente risulti un pochino più stretto o che si appoggi uh, a livello gengivale causando dei piccoli decubiti quindi delle piccole ulcerette in quel caso si può ovviare uh, facendolo presente al professionista che ha consegnato il, il bite che può andare ad arrotondare, lucidare le, le zone uh, più, più fastidiose questi sono i principali fastidi che può dare il bite dolore, vero e proprio, altri discorsi e difficile come sensazione. Andiamo a leggere un altro messaggio. Per quanto riguarda l'argomento che avete trattato, il mio dentista mi ha detto di mettere del dentifricio nella zona del dente vicino alla gengiva. Può essere davvero utile? Allora questo penso sia principalmente per quanto riguarda una sensibilità eh, a livello dei colletti. Esistono dei gel che eh, hanno un'azione desensibilizzante o remineralizzante, quindi vanno a deporre all'interno eh, dei tubuli dentinali, che eh, sono la, la zona che fa passare lo stimolo dolorifico, quindi della sensibilità al caldo e al freddo o al dolce, ehm, questi dentifrici, queste, questi, gel, questi gel, vanno a depositare dei microgranuli che occludono questi tubuli, quindi pori, diciamo, del, del nostro dente, impedendo allo stimolo di, eh, di arrivare. E quindi quello può essere utile per ridurre la sensibilità. Non va ovviamente a ricostruire il dente, non si riforma tessuto dentale vero e proprio. 011-06-00774 per le vostre telefonate, 348-80-4254 per i vostri sms e whatsapp, Ricordia ricordate sempre che non è obbligatorio intervenire sul tema del giorno, possibilmente però su un tema o diciamo odontoiatrico, dentistico, sì. Detto questo andiamo a leggere un messaggio. Salve, soffro di bruxismo da più di dieci anni, si può guarire totalmente quello che dicevamo un po' prima? Insomma. Allora, quello che si può andare a fare, ovviamente il problema del bruxismo è una, è una patologia degenerativa, nel senso che più i denti si consumano, più io sarò portato a uno stress a livello muscolare. Quindi, come stavamo iniziando a dire prima, bisognerà intervenire su eh, non un singolo dente eh, o non applicando solo il bite, nei casi un pochettino più avanzati, come magari quello proposto dal... Um, dal signore che eh, ne soffre da 10 anni ma si dovrà intervenire su tutte le superfici dei denti, quindi andando a ricostruirle nella loro oh, totalità, riportando quindi un'altezza e un volume dei denti corretta come quella iniziale e in questo caso generalmente eh, si riesce a ottenere una diminuzione di quello che è la stress da contrazione del, del muscolo. Ovviamente in tutti i pazienti in cui eh, è stata ricostruita la superficie del dente viene comunque abbinato il bite, questo non viene totalmente escluso nel tempo perché eh, sono abitudini viziate e quindi è poi difficile andare a perderle anche se dal punto di vista del dentale abbiamo ristabilito una bocca, una bocca sana, quindi viene comunque associato poi un bite. Quello che dico sempre è che andando a ricostruire, se poi uno avesse, tornasse ad avere delle tendenze di usura, va a consumare la superficie ricostruita e quindi la resina invece di andare a consumare il proprio dente. Allora abbiamo un altro messaggio, andiamo a leggere. Questo può, forse è la continuazione di quello prima, mi fanno cenno di sì, allora può generare dolore all'orecchio? Assolutamente sì, quello che dicevamo prima: spesso uno dei primi sintomi è dolore a livello dell'interno dell'orecchio, quasi del, del timpano. Tant'è che spesso i pazienti vanno prima da, dai colleghi, dal, dal, da un otorino, pensando di avere un'otite, e poi solo successivamente viene, eh, viene indirizzati al, all'odontoiatra, e quindi di conseguenza si sì, può essere può dolore all'orecchio. Un altro messaggio. L'emicrania può essere causata da una malocclusione dentale Normalmente sì la risposta eh, perché la, i muscoli masticatori eh, possono, massetere temporale e due pterigoide interno e esterno, eh, poss hanno un'attaccatura anche a livello ovviamente della, della fronte, soprattutto il, il temporale in particolar modo, e eh, può quindi causare anche eh, dolori emicranici assolutamente, una malocclusione può essere causa di, di dolore alla testa. Senta, che tempistiche ha l'intervento di cui parlava prima, di cui ha parlato durante la puntata? Cioè quando c'è un po' così da, da ricostruire i denti okay. usurati? Eh, quanto dura l'intervento, il post-intervento? Eh, pur legato al bite quanto è agevole quant è difficile. Allora se eh, dobbiamo solo andare a ricostruire i denti, quindi non abbiamo carie, denti fratturati, o denti mancanti, in realtà a seguito del primo appuntamento in cui vengono prese le impronte, le scansioni del viso, eseguite le fotografie, viene fatto il progetto eh, specifico e personalizzato ovviamente per il paziente, perché non viene ricostruita in ugual volume misura eh, ogni dente uguale per ogni paziente. Eh, a seguito di questo gli appuntamenti generalmente variano tra i 4 e i 6 appuntamenti, quindi indicativamente in due mesi, due mesi e mezzo, si arriva a riavere una situazione eh, pari alla, a quella precedente al, al bruxismo. Quasi tutti gli appuntamenti in questo caso sono oh, senza, senza anestesia, sono appuntamenti un pochino lunghi di 2-3 ore che non prevedono però nessun tipo di chirurgia, proprio perché appunto siamo senza, siamo senza anestesia, ma solo di ricostruzione, con delle resine e degli stampi specifici eh, vengono ricostruiti prima eh, tutti i denti posteriori in un solo appuntamento. Il paziente quindi si ritroverà ad avere una nuova occlusione, un nuovo appoggio, di, si abituerà nelle settimane successive ad avere una nuova masticazione, quindi più corretta e adatta, adatta a lui, successivamente vengono ricostruiti gli incisivi e i canini eh, frontali, prima quelli inferiori e poi quelli eh, superiori, che possono essere ricostruiti anche in questo caso solo con della resina oppure con delle faccette in ceramica in base a quanto il dente è stato usurato. L'immagine che ci propone mm. la regia è una ricostruzione del margine incisale di un, di un incisivo frontale eh, che può essere fatto magari da a seguito di una frattura oppure anche se, se usurato, però ovviamente di un dentino singolo. Sì, anche perché qui è palesemente fratturato, direi, sì, questo incisivo. Sì. Non c'era il livellamento tipico no, che abbiamo visto prima. No, questa è più una prima. frattura dovuta a trauma, probabilmente. Allora 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254, il numero per i vostri sms, whatsapp. Abbiamo una telefonata, allora pronto? Pronto chi c'è in linea? Il silenzio è assoluto. Pronto È in diretta chi c'è in linea? Dico io sinceramente non sentivo neanche dei rumori, in cui di solito almeno... Sono persone che magari non sanno di essere in diretta. Pronto? Caduta. No, non, non sapeva di essere in diretta, è molto silenzioso anche. Allora, magari lo recupereremo dopo, ecco appunto. Eh. Riproviamo allora a sentire chi c'è in linea. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama da dove chiama? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama e da dove chiama? Pronto? Pronto? Mm. Pronto? Non è convinta. Allora, ricordiamo e cogliamo l'occasione per ricordare sempre la stessa regola che ripeteremo fino alla morte. Tenere l'audio del televisore completamente abbassato a zero quando telefonate... Non deve esserci l'audio del vostro televisore, se no succede quello che è successo prima, che la signora diceva pronto, aspettava di sentire cosa, che, cosa insomma aspettava quello che sentiva al televisore e così facendo non riusciva a parlare con noi. Quindi mi raccomando quando parlate al telefono assolutamente, audio del televisore abbassato a zero e parlate normalmente come se faceste una telefonata a un'altra persona che poi quello è alla fin fine. Allora, mh, detto questo, magari mh, vedremo se riusciremo a recuperare la telefonata. Eh, io volevo commentare con lei alcuni consigli che abbiamo ricavato qui da WhiteSociety.it per così in qualche modo prevenire l'usura dei, de de dei denti da bruxismo, uh -huh. regolare il ritmo sonno-veglia. Primo consiglio. Allora, prima di tutto sì, ovviamente eh, dormire un numero di ore sufficienti, quindi superiore alle 6 ore, eh, aiuta a, ad avere e non andare a dormire sempre ad orari diversi, riduce quello che è lo stress e di conseguenza anche noi saremo più eh, riposati e eh, avremo quindi minore necessità di eh, scaricare a livello dei, dei muscoli masticatori, esatto non addormentarsi davanti al televisore o al cellulare magari seduti sul divano. No, Interessante perché apparentemente è una cosa che c'entra poco allora, seduti non sul so divano è una questione di postura perché mh. ovviamente eh, una, addormentarsi sul divano porta il non addormentarsi con una posizione sdraiata senza il cuscino e quindi tendenzialmente eh, può portare di nuovo più, a, secondo me in questo caso a dolori della, della colonna o dei muscoli della schiena più che, eh, eh, più che quelli masticatori. Per quanto riguarda in realtà il televisore e il cellulare, uno dei consigli che viene spesso fornito è quello di non utilizzare nei 30 minuti prima di coricarsi eh, oggetti o comunque accessori dalla luce blu perché ehm, fa sì che il cervello sia maggiormente stimolato e quindi il rilassamento e eh, proprio l'arrivo la, della fase REM che è quella in cui avviene l'effettivo sonno è ritardata rispetto a quella in cui ci, ci corichiamo e quindi il cervello subisce degli stimoli e uno stress continuo. Allora, sì, diciamo che il cellulare prima di dormire è sconsigliatissimo, sempre, sempre per qualunque sì. problema, per, per dormire bene, insomma. Eh, allora, abbiamo un altro messaggio. Mi è stata diagnosticata un'infiammazione sotto la radice di un dente, è possibile curarla oppure è necessario l'impianto? Allora, se eh, questa... Questa domanda ovviamente comporta una risposta che dipende, in quanto dipende dal tipo di infiammazione e da quanto il, il dente sotto il quale si è formata l'infiammazione è usurato. Se l'infiammazione si è formata per una carie dentale ma la corona del dente è ancora eh, utilizzabile, allora potrebbe essere necessario uh, devitalizzare il dente, ricostruirlo e quindi uh, il dente può essere mantenuto nella, nella propria bocca. Se invece l'infezione si è formata perché la carie è molto profonda, è arrivata alla radice o sotto la gengiva a livello dell'osso, allora in quel caso il dente potrebbe non essere più eh, recuperabile e richiedere quindi l'estrazione del dente e poi la sua successiva sostituzione con ponti o impianti in base poi alla, al paziente stesso. Allora 011 06 00 774 per le vostre telefonate 348 80 4254 per i vostri sms e whatsapp prima ha accennato un argomento di cui vorrei parlare cioè se c'è un legame tra bruxismo, usura dei denti e postura quello che diceva prima del televisore Allora in realtà sì c'è un collegamento su quello che è lo stress muscolare quindi ovviamente i muscoli masticatori sono collegati e a livello anche cervicale del trapezio e dello sternocleidomasseideo, lo stress viene trasportato e quindi di conseguenza avere problemi di bruxismo può portare anche a un affaticamento uh, cervicale. Ovvio che una malocclusione non è causa di scoliosi, non causa problemi alla colonna cervicale, quindi da questo punto di vista le due cose sono, sono scollegate, non è che il paziente con scoliosi mettendo un apparecchio risolve il problema di scoliosi o viceversa. Allora intanto ci è arrivato un altro messaggio, lo leggiamo. Buongiorno, dottoressa, il suo sorriso risplende come il sole di primavera, ascoltarla è un vero piacere, bravo anche il conduttore, grazie. No? che abbia pensato anche a me, vabbè, raccogliamo volentieri questi complimenti, soprattutto ci associamo naturalmente ai complimenti per la dottoressa Giorgia Carpegna, la nostra odontoiatra, grazie dunque per averci iscritto. Grazie. Detto questo, andiamo avanti, dottoressa, che è meglio. Allora, sempre a proposito di consigli, anche perché alcuni davvero apparentemente non c'entrano nulla, come mangiare alimenti leggeri alla sera. Adesso a me mm. sembrano iniziano a essere più consigli che sembrano sono i consigli per rilassarsi in generale questi che vediamo scritti qua più Molto specifici generici, sì. Diciamo. sì, per vi direi dire, più consigli per dormire bene e evitare di uno stress, sempre, ritorniamo sempre su quello, evitare uno stress prima di andare a dormire che possiamo quindi portarci avanti poi durante, durante la notte in maniera subconscia. Allora a questo punto ci aggiungerei anche gli ultimi due consigli sullo stesso te, dello stesso sì. tenore, cioè evitare stimolanti, caffeina, tirina, taurina, alcolici, esatto. stesso discorso, e fare regolarmente sport, che quello va sempre bene, anche per il, per il bruxismo produce serotonina sostanza del benessere, quindi anche il muscoli. Sullo sport leggevo ieri che in realtà porta un rilassamento, leggevo un articolo in cui diceva che fare sport la sera rispetto che al mattino spesso in realtà aiuta a rilassarsi maggiormente perché eh, i, muscoli, i nostri muscoli nell'ora successiva al, all'attività sportiva cercano un recupero e quindi di conseguenza c'è cioè un aumento del consumo delle calorie e ehm, portano a una fase di rilassamento maggiore quindi se facciamo sport prima di andare a dormire effettivamente poi si va a dormire meglio ecco, esuliamo un po' ma è interessante questo discorso proprio prima di, perché di solito si dice almeno 3 o 4 ore prima proprio, proprio la sera prima di andare a dormire questo è abbastanza sì. rivoluzionario sì che poi è un'oretta prima perché uno, se uno se le legge, almeno uno si allena generalmente almeno un'ora un'ora certo, prima abbondante certo. quindi un'ora, un'ora e mezza prima no. di andare a dormire allora intanto abbiamo un altro messaggio da leggere Per una bambina di 10 anni che ha uno smalto a melogenesi eh, imperfetta, mm -hmm. come bisogna procedere? Questo può portare al bruxismo? Allora no, le due cose non sono collegate. Mm. La melogenesi imperfetta è un'alterazione della deposizione dello smalto. Eh, dobbiamo pensare allo smalto come tanti piccoli mattoncini Lego che vengono posizionati uno di fianco all'altro. Durante la melogenesi imperfetta questi mattoncini non sono posizionati in maniera corretta ma sono leggermente storti uno rispetto all'altro e quindi il, il tessuto risulta più debole. Quello che può arrivare, che si può verificare in realtà è una fragilità maggiore del dente, e esistono delle paste specifiche che possono essere applicate sul dente che ehm, aiutano un po' a rinforzarlo Allora, mentre la regia ci propone un'immagine di quello che capita in questi casi noi dovremmo avere una telefonata Pronto, chi c'è in linea? Eh, buongiorno, sono secondo e chiamo da Torino Sì, buongiorno, buongiorno prego <coughs> Prego con la domanda Bu Buongiorno, io soffro di vertigini eh, mm. il, il professor Tarocco ha detto che dipende da due denti devitalizzati che ho. No. Mm. Allora è difficile che eh, allora, i problemi di vertigini sono dovuti generalmente a un sistema cocleare all'interno del, dell'orecchio, eh, a due ossicine che sono all'interno, vicino alla zona del, del timpano. C'è del liquido all'interno di queste ossicine che sono fatte come fossero delle piccole chiocciole con dei sassolini al, che se mossi e spostati rispetto alla loro posizione originaria possono determinare la vertigine. Poi esistono due tipi di vertigine in base a se giriamo noi o gira la stanza intorno a noi però sono tutte quante eh, collegate a un problema appunto di quest'organo di quest all'interno dell'orecchio. Dell la devitalizzazione di un dente, e quindi la teoria di una volta che si pensava che un dente devitalizzato fosse un dente mummificato che potesse portare a problemi di tipo eh, infiammatorio mh, reumatico, in realtà ad oggi non è più validata. Grazie. Grazie. Ci grazie, grazie dunque, grazie alla dottoressa che sta provando un po' a sostituirsi al dottor Capricci, in questo caso sfoggiando anche una notevole conoscenza otorino-laringoiatra, ma d'altronde tutti gli specialisti alla base sono medici. Un pochettino qualcosa quindi, facciamo anche noi. E quindi certo, certo, lo sappiamo bene. Lo sappiamo molto bene, allora 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp e abbiamo un messaggio da leggere. Buongiorno dottoressa, in commercio esiste un bite notturno poco ingombrante, io ho una bocca molto piccola, ho il timore ecco, di non riuscire a sopportarlo, Rosi da Torino. Allora i bite quelli che risultano in commercio non personalizzati tendenzialmente essendo in, in dimensioni standard possono essere più ingombranti, quelli che vengono in realtà fatti in maniera personalizzata e sono presi tramite delle impronte che ad oggi tra l'altro si prendono digitalmente quindi senza neanche bisogno delle paste, eh, da impronta che si davano una volta, quindi anche che la bocca un pochino più piccola non patisce troppo questo momento eh, e vengono fatti in maniera personalizzata sulla dimensione della bocca e dei denti del paziente, quindi di conseguenza eh, l'ingombro è eh, relativo e mh, paragonabile diciamo alla, alla bocca del paziente, perciò sì, è assolutamente possibile sopportarlo anche per chi ha, um, ha bocche più piccoline. Faccia conto che ad oggi esistono anche tanti bimbi piccoli che all'inizio, durante soprattutto la fase di eh, cambio, di permuta dei denti da denti da latte a denti permanenti, iniziano a soffrire di bruxismo ed esistono dei byte specifici anche per loro, quindi si parte proprio da forme molto molto piccole. Dottoressa, prima diceva eh, di come non sia più solo un problema dell'età adulta, diciamo anche dell'età senile. Eh, bruxismo ai bambini... Eh, assolutamente sì, come, come stavo dicendo appunto adesso iniziano a esserci soprattutto nella fase in cui cambiano i, i denti eh, in cui iniziano quindi ad esserci delle mancanze tra dente da latte dente e denti permanenti, esistono dei bite specifici, in questi casi eh, sono meno personalizzati come forme nel senso che esistono cinque forme base a partire già eh, dal ciuccio e quindi già a partire dai tre anni eh, vengono forniti questi, questi piccoli byte, sono poche aziende che le, che le fanno, eh, tre a livello al momento che se ne, che se ne occupano, e, su territorio nazionale internazionale, e internazionale e quindi iniziano, possono essere, paragone, possono essere appunto applicati. Vediamo, questa è una delle immagini, sono più quasi un byte mm. sportivo anche, mm. però permettono. Sì, che è abbastanza impressionante tu così davanti ai denti, intanto dovremmo avere una telefonata. Pronto il più chi c'è in linea? Eh, magari si diverte lui, ecco, in un certo senso, sì. diciamo poi non è mai divertente avere un bite Pronto chi c'è in linea? Pronto? Forse è lo spettatore di prima che non riesce a comunicare con noi. Pronto e in diretta? Come si chiama? Da dove chiama? No, c'è proprio il silenzio, forse non... No, sì, se vai, se richiamo, ecco, mi dico. per i bimbi riescono, sono fatti generalmente in colore un pochettino certo. più appagante e compliante. Proprio Come per del resto, spazzolini, dentifrici, eh no. famose marche anche dai nomi un po' pittoreschi, da, da tipo fumetti, ecco qua. Esatto. Ecco la regia prontissima, sì. ci fa vedere alcuni esempi, sono dei colori sgargianti sì. per sì. i più piccoli. Eh, allora, è vero che eh, per i bimbi, un, per fortuna il problema... Regredisce da solo o sì, non necessariamente? Allora, sì, esattamente, proprio perché eh, essendo che un problema dovuto al cambio dei denti, i denti da latte rispetto a quelli d'adulto sono di un volume, di una dimensione più piccola, soprattutto quando poi cambiano, il, cambiano i denti, iniziano a crescere, eh, c'è una perdita di altezza e quindi in queste fasi eh, ci può essere un po' di problema di, di bruxismo, ma viene recuperato assolutamente nel tempo. Andiamo a leggere un messaggio. L'infiammazione di cui ho scritto, eh, questo è lo spettatore di prima, mi è stata diagnosticata sotto un dente che ha già una corona in ceramica. Come ci si deve comportare? È possibile cura o impianto? Allora, in questo caso si parla di eh, nel caso in cui la cura precedente, eh, quindi il dente sia stato già devitalizzato, se presenta una corona è possibile che il dente sia già stato devitalizzato, può essere ritrattato, quindi essere eseguita una ridevitalizzazione del, del dente per andare a curare l'infezione. In questi casi si dovrà rimuovere la corona per valutare l'integrità del dente sottostante alla, alla corona e da lì si potrà procedere con le cure. Se la, la, il dente sottostante, come dicevamo prima, è sano e recuperabile, allora si rieseguirà la devitalizzazione, una nuova ricostruzione e poi una nuova corona. Se invece eh, non, è, non è recuperabile, allora in quel caso si dovrà arrivare alla, eventualmente alla sostituzione con l'impianto. Senta, ma un consiglio che invece darebbe lei il principale, quello mm -hmm. più efficace per combattere il bruxismo? Uno dei principali consigli è la consapevolezza, nel senso che eh, purtroppo come dicevamo di notte è difficile per quanto riguarda quello che è di giorno eh, può essere il eh, mettersi degli appunti o eh, cercare di eh, visionare durante la giornata sempre eh, dei riferimenti in cui ogni qualvolta in cui uno va a veder, vede quel riferimento che può essere un puntino rosso sul monitor dello schermo un o un post-it in, in casa. Eh, pensare, sto stringendo i denti, li sto strofinando e questo ci aiuta a renderci consapevoli di quella che è la problematica e nel tempo un pochettino a, a perdere l'abitudine. La, ecco, sempre interessanti anche le grafiche che ci sta proponendo eh, la regia. Allora, dicevamo, la malattia, un problema del XX secolo, del XXI ormai, sì, potremmo sì. dire... Eh, in questo senso la medicina, l'odontoiatria sta andando al passo con l'accentuarsi. Sta di andando famiglia. al passo più che altro in quello che può essere un aiuto nel mantenimento. Non esiste ancora una cura effettiva perché purtroppo essendo uno stress muscolare è difficile eh, curare lo stress del singola persona, ma le tecniche che abbiamo ad oggi sono sempre più conservative nella riparazione del, del dente. Forse abbiamo ancora tempo per una telefonata, sperando insomma Aspetta. che vada bene. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? È difficile oggi, va bene. Ci abbiamo provato allora, grazie comunque, eh, noi siamo praticamente in conclusione, tra l'altro eh, dottoressa. Allora direi che siamo ai saluti. Eh, abbiamo parlato di bruxismo, usura dei denti, siamo usciti un po' dal tema dell'estetica del sorriso, ma neanche tanto no, non perché è sempre un problema che riguarda anche Esatto, oltre la salute, la salute anche proprio diciamo pure la bellezza. Dei denti, perché a volte magari avere i denti così piatti può sembrare una bella cosa, in realtà si riducono dipende sempre se, di più. Dipende se è dovuta a un'usura oppure se è la forma naturale di, di ognuno di noi. Allora, eh, grazie dunque ai nostri telespettatori per averci seguiti. Grazie naturalmente all'odontoiatra, la dottoressa Giorgia Carpegna, per essere stata in studio con noi. E naturalmente a presto. Eh, buongiorno, dottore. Si chiude qui, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Rete 7. A presto.